Come verrà combattuta la Quarta Guerra Mondiale? Einstein dice che non sai le armi con cui gli uomini potranno combattere la loro terza guerra mondiale, ma probabilmente la Quarta Guerra Mondiale verrà combattuta con le pietre e i bastoni, perché la guerra avrà distrutto tutto ciò che gli, uom gli uomini hanno costruito nel tempo. Ciao, al prossimo video. Vi aspetto.